Benvenuti in questo nuovo video, io sono Doina benvenuti sul mio canale dove si parla di tante bellissime cose, oggi però non sarà un video di quelli. <ride> no, allora, solitamente su questo canale parliamo di sostenibilità, di zero waste, un pochino di minimalismo. Uh, questo canale è iniziato con parlare, per parlare della mia esperienza canadese, quindi ci sono anche un sacco di video riguardo al Canada se vi possono interessare. E oggi sarà anche uno di quei video. Oggi è un video tranquillo dove parliamo, rispondo a delle domande che eh, mi sono state fatte ultimamente, allora... Piccolo background: eh, nell'ottobre dell'anno scorso 2019 ho pubblicato un video eh, chiamato Perché Lascio il Canada. Ho pubblicato quel video perché perché non lo sapeste, perché non mi seguo da tanto, se avete visto quel video, bravissimi, se non avete visto quel video ve lo lascio linkato. Se vi interessa, comunque le cose che dico là eh, sono ancora valide, nel senso non sono cose che ho cambiato idea a riguardo. Eh, semplicemente per le persone che mi seguono da tanto, che appunto sono state quelle anche che mi hanno fatto la domanda, eh, la domanda è stata: ma quindi. Mammo, sei ancora in Canada, non ti sei trasferita? No, tutti sono stati gentilissimi, cioè, sto scherzando Tutti sono stati gentilissimi nel senso che mi hanno chiesto, mi hanno fatto questa domanda Nel senso non dovevi trasferirti quest'estate Allora in realtà in quel, in quel video dicevo che mi sarei dovuta trasferire in estate Poi i piani sono cambiati a gennaio quando vi ho fatto un video chiamato aggiornamenti Dove parlavo del fatto che al mio lavoro ho avuto una promozione quindi ho cambiato di ruolo ed è stata una promozione che mi interessava tantissimo eh, per un lavoro che appunto mi interessava una posizione che mi interessava alla quale diciamo aspiravo ecco. um, quindi diciamo che i piani erano un pochino cambiati a gennaio nel senso che uh, avevo detto vabbè uh, voglio farmi questa esperienza per averla sul curriculum e poi ci trasferiamo uh, in Europa a dicembre di quest'anno poi, uh, bam, coronavirus uh, a febbraio, per noi è stato a marzo, però insomma è successo questo, questo virus che sono, molto, cioè, sono, sono abbastanza certa che ha rovinato tantissimi piani a tantissima gente. Quindi il fatto che io non mi sono ancora trasferita, che non mi sono ancora esposta al riguardo è proprio per questo. Uh, durante questa quarantena... Um, ho cambiato idea su tante cose, non ho ancora cambiato idea su tutte le cose che dico nel video riguardo al Canada, eh, non ho assolutamente cambiato idea, quei motivi sono ancora validissimi, eh, tuttora ho eh, questa voglia di traslocare in Europa, cioè, la mia voglia più che altro non è data dal fatto che detesto il Canada con tutto il cuore, è dato dal fatto che... Sono lontana, ehm, ho sofferto tantissimo di eh, nostalgia ultimamente Durante il lockdown è stato, ehm, soprattutto quando il lockdown è iniziato in Italia eh, Quando ho iniziato a sentire a, a, tutti, a, a tutti i notiziari eh, cosa sta succedendo in Italia, quanti morti c'erano Ho iniziato ad avere... Ehm, ho avuto tanti attacchi di panico perché ero preoccupata per i miei genitori, cioè i miei genitori, io sono figlia unica, eh, i miei genitori erano là, eh, parlavano tantissimo tutti i casi e tutte le cose e io ero là che li chiamavo tutti i giorni, ogni volta che mi chiamavano degli orari strani perché tuttora i miei genitori erano ancora a rendersi conto che avevamo un fuso orario, mi partiva eh, il batticuore negativo, come si dice, il baticone negativo vabbè um, perché pensavo che fosse successo qualcosa di grave è stata una situazione veramente orribile da vivere da uh, persone che ha i genitori in Italia con tutta quella situazione io lontana uh, frontiere chiuse cioè non è stato bello ed è una cosa che non vorrei più vivere sulla mia pelle nel sapere che potrebbe succedere qualcosa ai miei genitori io sono lontana e adesso ho aperto le frontiere, ma pensate a marzo, aprile, che era tutto chiuso, se succedeva qualcosa, veramente eh, non voglio neanche pensare a una cosa del genere. Quindi eh, tuttora la mia idea è di traslocare quella, eh, semplicemente io all'inizio è stata una scelta molto di impulso, Uh, voi direte, ma che cazzo ce ne frega che cazzo ci racconti i cazzetoni <ride> beh, a me qualcuno interessa allora, um, io ovviamente uh, ho fatto una scelta di. In, cioè è stata una scelta di impulso nel senso che ho detto, basta, me ne voglio andare sono stufa, non ne posso più uh, questa cosa l'avevo deciso oltretutto nel 2018, no, 2019 nel 2019, inizio del 2019 um, era un anno molto stressante è stato l'anno del mio matrimonio che... C'è stato tantissimo lavoro dietro, tantissimo stress, tantissime teste di cazzo, insomma, ci hanno capiti. Quindi, eh, quando ho iniziato a pensare, ho detto «basta, me ne vado, prendo tutto e ciao». Cosa che invece, pian piano, andando avanti, eh, riflettendoci meglio, eccetera, eccetera, ho iniziato a pensare, ma dove, dove vuoi che vada? Prima di tutto io sono sposata, ovviamente, quindi eh, quando penso a un trasloco, non penso solo a me stessa, devo pensare anche a lui. Lui, ovviamente, lui è sempre il gran supporter della mia vita, cioè mh, lui mi potrebbe tipo praise per il bare minimum, veramente, <ride> e, e quindi lui è, ovviamente è stato d'accordo, cioè... Mh, è stato d'accordo nel lasciare il suo paese per, per me, per traslocare da qualche parte in modo che io sia più vicino alla mia famiglia. Quindi questa cosa l'ho apprezzata tantissimo e anche lui non è stata una cosa che ha detto oddio, chissà cosa faremo, questa sono lui, io, quella che si fa mille paranoi, so, oddio cosa faremo, cosa faremo, cosa faremo. Eh, ovviamente lui ha una laurea presa in Canada, è canadese, quindi magari in tantissimi paesi eh, c'è la sua laurea che non è riconosciuta oppure è riconosciuta fino a un certo punto. Avevamo anche fatto le pratiche per la laurea eh, per il Belgio, perché il nostro primo pensiero è stato andare in Belgio o comunque in un paese francofono, Francia o Belgio, insomma quelli erano. Um, proprio perché lui è francofono di nascita, ma è, è proprio inglese quindi avrebbe molto più senso fare una scelta del genere. Uh, poi per me, vabbè, a me non cambia niente, nel senso io il francese e l'inglese lo parlo, cioè a me non cambia nessun paese. Um, quindi uh, Mentre all'inizio è stata una cosa sì sì si va si va, io avevo anche iniziato a mandare curriculum, tutt'ora mando curriculum in Europa e adesso col uh, coronavirus immagino sia ancora più difficile avere delle risposte, però purtroppo io non ho mai avuto una risposta positiva, neanche una cosa tipo facciamo un colloquio conosciamoci, no, secondo me vedono direttamente tu sei in Canada, magari vuoi tipo vai a avere il visto, vai avere una sponsorizzazione o una simile quando in realtà cioè vabbè. E, e niente, quindi non ho avuto uh, riscontri positivi. E se mentre all'inizio pensavo mi tra trasloco a prescindere e cerco lavoro sul posto, che magari è più facile, sono sicura che sia più facile trovare lavoro sul posto perché sei sul posto, ehm, però non me la sentivo di dire me ne vado eh, senza che almeno uno di noi due abbia un lavoro, almeno che io non fossi co convinta che lui eh, avesse comunque le stesse condizioni che lui ha in Canada perché. Io parlo solo per l'Italia eh, sapendo come i prof venivano trattati perché lui comunque è comunque prof di liceo quindi sta parlando di adolescenti um, e di come comunque la situazione dei prof sia veramente in Italia non sia, um, sia la migliore, cioè sono sottopagati, cioè possiamo dirlo, sì, ecco. Mentre qua in Canada la figura del prof... Cioè, è proprio super super rispettata, non dico che in Italia non lo sia, semplicemente in Italia c'è cioè se sei giovani come lui, che lui appena uscito dall'università ha iniziato a insegnare, secondo me ti prendono veramente zero sul serio, uh, poi vabbè, mi direte voi se, avete, se siete giovani e dovete entrare nel mondo dell'insegnamento, quindi sono, sono delle condizioni diverse, oltretutto lui l'anno scorso ha iniziato a lavorare in una scuola che gli piace da morire, gli hanno rinnovato il contratto, lui è molto felice, io comunque ho un lavoro indeterminato qua, un lavoro indeterminato che non sto dicendo che sia il lavoro della mia vita, però è un lavoro indeterminato che mi fa arrivare fine mese, ok? Um, quindi io pian piano ho iniziato anche a informarmi su tutti, tutte le possibilità per traslocare in Europa, però purtroppo non ho avuto buoni riscontri e questa quarantena mi ha portato a riflettere su tantissime cose della mia vita. Um, che boh, su scelte sbagliate su, su scelte di merda fatte nella vita insomma ci siamo capiti tanto che eh, sono sicura che io adesso a dicembre non mi posso, non posso traslocare non traslocherò a dicembre ehm, e non traslocherei a prescindere ehm, non traslocherei a prescindere non, non dico che non traslocherei se il virus non fosse arrivato perché magari se il virus non fosse arrivato i piani sarebbero ancora gli stessi sare ci sarebbe ancora quella motivazione dietro ma col virus vedendo un po' la situazione ma anche la situazione economica che già in Canada comunque ehm, non dico che fa si faccia fatica ma comunque anche in Canada non, non hanno avuto una situazione proprio pessima però comunque si vede un po' la difficoltà anche nel vedere nuovi posti di lavoro perché io comunque anche qua in Canada eh, guardo comunque i, le, le offerte di lavoro ehm um, quindi, insomma, questa, insomma questo brambabacci ciccocò eh, mi ha portato insomma, a riflettere tantissimo in questa quarantena, eh, tanti, tanti momenti di solitudine perché sei con te stesso, lavori da casa 24 su 24 ore, 24 su 24 sei sempre dentro gli stessi quattro muri. Ehm, io poi sono una che. Pensa troppo, nel senso, overthinking proprio a livelli supremi, cioè, tipo, mi metto a pensare una cosa e ne arrivano mille altre, quindi eh, non è molto facile vivere nella mia mente. <ride> e, um, e quindi, niente, ho pensato che eh, sicuramente fino all'estate prossima, finché la situazione non si calma col virus, finché um, non è detto che neanche l'anno prossimo si calmi, non è detto venga trovato un vaccino, non è detto niente di tutto ciò, cioè non sappiamo niente. È stata una situazione molto improvvisa che. Uh, Secondo me ha fatto aprire gli occhi su tantissimi aspetti, sia della nostra vita personale sia della vita in generale. E quindi questo mi ha portato a, boh, a fare ad avere un piano B. Quindi io per adesso uh, ho un piano B. Uh, vabbè, diciamo che io ho un piano B che non dirò per pura scramantia, sono sì sì, io sono un pochino paranoica su queste cose, cioè l'ho detto a pochissime persone in realtà uh, mia, questo mio piano B, diciamo, uh, quindi se sarà un successo um, sicuramente ne parlerò qua sul canale assolutamente. Però diciamo che per dire che um, alla domanda quando mi dicono ma quindi trasferisce ancora? Magari no, non mi trasferisco per adesso, magari non mi trasferisco per i prossimi due anni, magari non mi trasferisco per i prossimi cinque anni, um, magari cinque anni è un pochino troppo nel pensare, però uh, comunque no, per adesso non mi trasferisco per tutte le motivazioni che ho detto prima um, e quindi per adesso sarò ancora in Canada. Non voglio, non so se mettere quel video privato, quel video del Canada privato, perché magari qualcuno lo troverà, che ne so, tra otto mesi, e dirà, ma questa ora in Canada, che sta lì? Um, però potrebbe essere una cosa d'aiuto per chi magari è, si trova in una situazione simile, che magari è in un paese straniero, e um, si ha, ha, ha le stesse cose, cioè ha quello lo stesso feeling di... Uh, ti manca casa, che ti manca quello, che non ti trovi bene, nessun paese è perfetto, questo lo so, eh, anche il Canada, non sto dicendo che il Canada sia un paese di merda, anzi ha tantissime cose positive, come anche tantissime cose negative, ma credo ovunque sia così, quindi eh, non sto cercando la perfezione in un paese, semplicemente eh, volevo veramente essere più vicino alla mia famiglia, ai miei amici, eh, perché come dicevo anche in quel video, io qua non, non ho tante amicizie. Eh, per quanto io possa essere una persona molto solitaria, purtroppo alle volte hai bisogno anche di, boh, di uscire, di svagarti un attimino, ma che non sia solo uno svago con una persona che boh, parli tanto per, ma che sia anche un legame che ti piace tenere nella tua vita. Ecco. Ehm, quindi, niente, per adesso insomma, i piani sono stand by: nel senso che il trasferimento è molto, molto in stand by. Per adesso non, non ci stiamo pensando però come vi ho detto se il mio piano B ehm, ha successo eh, ve ne parlerò e vi dirò cosa succederà nella mia vita se il mio piano non avrà successo forse ripenserò al trasloco in maniera più eh, come dire più eh, così nel senso che dai ci trasferiamo come andrà andrà, no? anche se insomma non la sto prendendo molto alla leggera un trasloco dal Canada all'Europa perché eh, tanto lavoro da fare. Quindi niente, ehm, scusatemi per questo video pieno di cose che magari non ve ne frega niente, che magari non, eh, non vi interessava, però eh, ci tenevo appunto a parlarvi di questa cosa perché quando, quando le persone mi hanno chiesto questa cosa sono stata vaga, eh, ma non perché non volessi rispondere, ma semplicemente perché c'erano tutte queste cose da dire e vedere minuti, immaginate mettere tutta questa risposta in un, in un piccolo messaggio, solo gorroica, non ce la faccio e, e niente quindi prossimo video giuro che sarà qualcosa di più entertaining, entertaining entertaining e niente, noi ci vediamo la prossima volta, spero che voi state bene, spero che il vostro plastic friggio stia andando bene, noi ci vediamo la prossima volta ciao!